Ciao, oggi voglio parlarti di K chimica a filtrazione molecolare. Di che parliamo? Di una K che eh, ha all'interno dei filtri a carboni attivi e quindi permettono questa filtrazione molecolare all'interno, quindi possono eh, trattenere eventuali molecole di eh, sostanze chimiche che eh, vengono generate all'interno del, della cappa quando fate la vostra lavorazione e quindi vengono trattenute da questi carboni attivi per poi essere purificati, l'aria viene purificata e eh, reimmessa all'interno dell'ambiente. Ecco, queste cappe sono molto delicate sono utilizzabili, sono assolutamente eh, acquistabili e quindi diciamo possono essere consigliabili, detto così, in certi termini per certe tipologie di lavorazioni e determinati contesti, ma non vanno sottovalutate, cioè non si deve prendere per buono tutto quello che vi dicono i venditori, non si deve prendere per buono il fatto che ho una cappa chimica a ricircolo e quindi posso fare quello che voglio, no, perché dipende dalla dimensione della cappa chimica, dipende dalla dimensione dei carboni attivi all'interno, dipende dal numero di carboni attivi all'interno, dipende dalla tipologia di carboni che posizionate e vi via dicendo quindi se il mio consiglio è che se dovete fare grossi quantitativi quindi dovete lavorare per esempio a botte di mezzo litro di litro di sostanze chimiche è consigliabile una cappa estrazione totale se dovete lavorare con microlitri o piccole quantità o comunque quotidianità Veramente ridotte, ecco che potete scendere su una K ricircolo. Se non avete questa esigenza, eh, o meglio questa possibilità di comprare una K estrazione totale, perché non avete possibilità di mettere aria, per esempio, all'interno del laboratorio, ecco che la K chimica a ricircolo eh, torna a bomba sul. Uh, dal punto di vista eh, di acquisto acquistabilità no? perché non avete modo di collegarla all'esterno quindi dovete rimettere la filtrazione. Allora lì ancora a maggior ragione fate attenzione alla tipologia di filtri ma soprattutto alla grandezza e alla quantità di filtri che potete installare perché questo dipende poi dal motore. Se sono cappe veramente piccole con motorini finti che non, non funzionano già di loro, fanno una piccola velocità e mettiamo all'interno dei carboni nel tempo o meglio cambiano le esigenze nel tempo e voi dovete mettere più carbonio e quella cappa non è predisposta questo sarà un grande problema per voi quindi nel momento in cui voi decidete di acquistare una cappa vi consiglio spendete magari anche 1000, 2000, 3000 non so quanto costa adesso di più per quanto riguarda la cappa ricircolo ma questa cosa vi porta un enorme vantaggio nel tempo che voi oggi non sapete eh, gestire non potete gestire non avete la previsione di gestire perché se cambiano i quantitativi voi siete predisposti se cambiano le tipologie di manipolazione voi potete cambiare i filtri e magari mettere più stati di filtrazione cioè avete una chance di non buttare tutto al secchio altrimenti vi troverete in una condizione che vi darà due possibilità o buttate la, tutta la K che avete acquistato e ne comprate una nuova più performante spenderete quindi molto di più da questo punto di vista oppure vi troverete in una condizione come purtroppo troppo spesso accade che è quella scelta che dovrebbe essere la soluzione CZ non B ed è quella di non, non fare nulla e quindi prendersela così com'è ok mi è andata male cioè uso più sostanze si sentono nella Aria. poi il, i nostri tecnici tanto vanno diventano affetti da disosmia, a un certo punto non sentono manco più gli odori perché talmente li abbiamo eh, a suoi fatti da questo punto di vista e quindi eh, ecco che la cappa va benissimo, chissà com'è nessuno chiama è tutto ok ma eh, poi a distanza di tempo se uno si prende un tumore insomma eh, eh, non è una bella cosa quindi io vi sconsiglio vivamente di respirare non è che state respirando l'aria fresca di, di montagna.